Bene, ciao a tutti, io sono Elena e sono una psicologa di questo progetto Kick the Quarantine. Sono qui per affrontare con voi un nuovo tema di riflessione. Non sarò da sola stasera, e quindi adesso vediamo di invitare una collega. Che la conoscete, <ride> vedo tanti, saluti. Dunque, siamo in attesa, eccola. Ci eccoci qua. <ride> ciao Elena, ciao a tutti. Ciao Elisa. Allora, non ho ancora fatto in tempo ad annunciare la proposta di tema di questa settimana, perfetto okay. così ti vedo dritta, siamo a posto. Sì. Dunque, l'idea che abbiamo avuto quest'oggi è quello di fare un po' ancora il punto della situazione insieme visto che si parla di ripartenze, ci siamo detti, beh, prendiamoci ancora questa occasione per vedere un po' come siamo stati in questo periodo e in particolare mm. per affrontare un argomento un po' spinoso, giusto? Sì. Cioè per dirci se, soprattutto nella fase più acuta di questa emergenza, um, siamo stati male, se abbiamo... Mm sentito dei sintomi di disagio, di malessere e provare a ragionarci un po' su. Sì, abbiamo pensato a questo tema perché comunque mh, ci siamo resi conto insomma da, insomma, dalle, dai vari ragazzi che sentiamo anche quello un po' eh, che si dice in giro che eh, non è strano non essere stati bene no? eh, qualcuno probabilmente avrà avuto qualche eh, segnale di malessere che già magari in precedenza aveva avuto, non si aspettava di avere, no? Ci sono tanti modi di dire e di parlare di segnali di malessere, no? Tante volte si dice mi manca l'aria, ho la tachicardia, eh, sì. mi sento in ansia, mi sento spaesato. Quindi ci sembrava giusto fare un pochino, mettere un pochino l'accento su questo argomento, perché evidentemente è un argomento importante data la situazione critica. Ci siamo un po' detti di cercare di portare l'attenzione lì dove siamo stati male, anche se ci costa un po' di fatica magari, proprio per far fruttare questo malessere. E alcuni di voi ci hanno scritto, come dicevi giustamente Elisa, di magari aver avuto problemi anche a dormire, uh, magari qualcuno si ritrovava a dormire tutto il giorno, poi di notte occhi aperti con i pensieri che andavano ai mille allora sì. magari ci sono stati degli incubi strani mm, secondo me sono state io ho sentito di tante persone che hanno avuto magari qualche problema in più proprio sul versante dell'ansia anche no sì. quindi sensazione un po di soffocamento magari crisi proprio un po più importanti mm, eh, Magari sbalzi di umore per esempio no? tanti ci hanno parlato pelli. di sbalzi d'umore, di, di una sensazione sì. di sentirsi esplodere non sapere come, come contenersi sì. sì. o magari non sbalzi d'umore, ma una tristezza, un vuoto una sorta di depressione sì. che hanno proprio accompagnato in maniera anche angosciante questi, questi momenti Ehm, mi sembra anche giusto dire che in effetti stasera usiamo dei termini, ci permettiamo di usare termini, quali sintomi, depressione, eccetera, ma li usiamo in maniera colloquiale per capirci, perché non certo. siamo qua per fare diagnosi né per cercare patologie, siamo qua per um, cercare di fare un po' il punto su come siamo stati sì e appunto nessun tipo di etichetta ovviamente diagnostica ma cercare di dar voce a tutte quelle persone che magari si sono ritrovate con questa tipologia di malesseri e si sono sentiti insomma un po' soli, un po' spaesati, un po' preoccupati, magari si sono domandati ma solo io li ho, altri li hanno e quindi siamo qui un po' per cercare di sdoganare l'argomento affinché tutti si sentano liberi se hanno avuto qualche tipo di malessere di poterne parlare, ma al contrario c'è anche probabilmente chi, chi non ha avuto no? sintomi di malessere, magari ci può essere anche un bello scambio <ride> su questo. Benvenga, Benvenga. Ah, sì, per qualcuno questo momento di chiusura, di raccoglimento, di sospensione, può essere che sia stata una parentesi gradita, può essere che sia stato un momento per concedersi libertà, libertà personali, casalinghe magari, ma um, per mettere un attimo in stand by la vita di tutti i giorni. Um, però ecco, pensando anche a invece all'essere stati non bene, all'essere stati male, magari qualcuno di noi non solo ha sentito delle emozioni faticose, ma ha anche fatto un pezzo in più. E quindi mh, ci ha aggiunto un significato, no? Magari in questa tristezza, in questo vuoto, mi sono sentito un po' abbandonato dalle altre persone. Eh, certo. Mi sono sentito poco cercato. Magari invece, mh, non lo so, mi sono sentito costretto da tutti questi decreti, da queste limitazioni, dalle attenzioni invece magari di chi viveva con me e quindi non solo abbiamo individuato delle emozioni che ci hanno fatto stare male, ma ci abbiamo anche aggiunto un pezzettino di significato, ero isolato, ero sì. abbandonato, ero angosciato per altri, sì. ero troppo... Sì, questo... Eh, questo è un aspetto molto importante perché quando eh, abbiamo parlato no, io e te di come cercare di affrontare questo argomento ci siamo anche dette un po' mh, eh, quello che è il senso no, che vogliamo dare oggi della parola sintomo, no? che non è appunto un'etichetta diagnostica, perché poi i ragazzi ne parlano, hanno avuto l'ansia, avuto l'attacco di panico, l'insonnia eh, o gli sbalzi d'umore. Eh, ma eh, noi vogliamo un attimo aprire una visione rispetto al sintomo che è qualcosa che parla, cioè qualcosa che sì, è invalidante, ci, ci pone delle difficoltà anche nelle questioni più banali delle giornate, ma eh, che è un po', come dire, ci offre l'occasione per mettere l'accento, un po' di luce su delle parti di noi che a prescindere da questo momento critico magari già si erano fatte sentire un po' fragili. Sì, eh, hai detto Luce, in effetti l'altro giorno c'era proprio venuta questa immagine sì. no? dell'occhio di bue teatrale che manda via tutto il resto e in realtà quello che vuole fare è focalizzare la nostra attenzione su una certa cosa, cioè una, una sorta di campanello d'allarme che ci dice attenzione, sta succedendo qualcosa di importante, probabilmente le cose che accadono sono, sono, vanno a toccare un po' un tuo punto critico, no? Sì. E quindi, da un lato, ci può venire subito la tentazione di dire: No, no, no, no, devo chiudere, devo distrarmi, devo pensare ad altro o uh, magari ci viene da pesantire questa lettura colpevolizzarci no ma perché mi devo sentire così inadeguato in ansia in colpa triste perché non riesco a vivermi le cose ecco questo mh, quello che vogliamo un po provare a, a supportare è proprio il fatto che um, già che siamo stati male già che qualcosa ci dice senti che c'è un disequilibrio, eh, proviamo a, a prendercene cura, proviamo a capire che cosa ci sta dicendo questo malessere. Certo quindi, soprattutto in un'ottica del fatto che questi che noi oggi chiamiamo sintomi, segnali di disagio, di malessere vanno sempre visti in un'ottica dinamica, no? nel senso che ognuno di noi ha un po' quello che anche qui abbiamo detto il nostro tallone d'Achille, quindi se eh, prima della quarantena magari ci si, si, si sentiva di aver risolto no, del, mm. dei pezzettini di sofferenze quindi l'attacco di panico non c'era più la crisi non c'era più e oggi si ripresenta come giustamente tu dicevi non bisogna colpevolizzarsi perché ognuno di noi ha un punto debole che nelle situazioni emergenziali nelle, nelle emergenze che, e questa è un'emergenza effettiva che stiamo vivendo eh, può di nuovo pungere, può di nuovo far male ma questo non significa essere tornati punte a capo è un altro pezzettino di passaggio da fare eh, importante sì, fastidioso ma comunque che rientra dentro la storia no, della persona perché in questo momento le difficoltà che ognuno di noi, ognuno dei ragazzi che ci ascolta riscontra sono personali e ovviamente all'interno di un contesto così, così difficile, così particolare ecco, due cose in effetti il um avevo risolto il problema degli attacchi di panico, delle, de, per, per usare un esempio a caso, sì. e adesso si ripresenta. Una cosa che magari ci colpisce, ma magari non ci coglie neanche così tanto di sorpresa, è proprio notare come nel corso del tempo ciascuno di noi si rende conto che quando sta male, di solito sta male, in un certo modo no? um, posso provare tante emozioni diverse ma poi quando sono davvero in crisi mi rendo conto che è più facile che vada in ansia piuttosto che quando sono in crisi è più facile che il mio umore cali sì. in abisso piuttosto che esploda contro chiunque e quindi anche questo già è un um, una presa di consapevolezza va bene. Questo è il mio modo, è il modo in cui qualcosa dentro di me mi avvisa che non, non sta andando, qualcosa non sta andando esatto, e che devo fermarmi un po' per capire che cosa. Infatti, l'altra considerazione che mi veniva da fare era che noi abbiamo avuto a che fare con una situazione oggettiva per certi versi, no? anzi mondiale che sembrava quasi uguale per tutti perché tutti poi mm. hanno vissuto limitazioni simili e hanno letto le stesse notizie ecco però probabilmente ciascuno di noi in questa crisi se è stato male è stato male per una sua lettura particolare no? posso avere sofferto certo perché ero lontano dalle persone che amavo. Posso aver sofferto perché ero preoccupato per il virus, per il contagio, per la mia salute. Posso aver sofferto perché ho perso tutte le mie routine, tutti i miei... il poter essere compagna, fidanzata, non so, calciatrice, e mi sono ritrovata persa. Cioè, quindi ognuno di noi in questa crisi, fra virgolette, uguale per tutti, è andato, si è sentito in difficoltà per un aspetto un po' più specifico, no? E in quel momento arriva certo. l'emotività, arriva il malessere, arriva il sintomo. Sì, e poi c'è anche questo, questa situazione veramente molto particolare, perché magari ci sono persone che hanno accusato no, dei malesseri, come quelli che un po' abbiamo accennato, appunto, insonnia, stomaco chiuso, eh, debolezza, sensazioni di tristezza, ansia, eccetera, nella fase di chiusura come al contrario invece chi nella fase di chiusura in un certo senso si è assestato e magari i sintomi possono presentarsi i segnali di disagio possono presentarsi adesso no? e invece chi è stato male prima adesso si sta assestando eh, quindi come dire il panorama no? cioè è veramente molto variegato e molto personale ed è importante, come dire, proprio creare, noi siamo qui per questo, per lanciare questo tema affinché se ne possa parlare eh, in modo più, più aperto possibile, in modo non stigmatizzante perché se si alanza, se non si dorme, non significa essere ehm, persone mh, fragili che non si funziona. riprenderanno mai, che non funzionano eh, e allora tutto è perduto o al contrario, eh, come dire, se in questo momento ci sentiamo abbastanza equilibrati non vuol dire che non siamo in contatto con quello che stiamo vivendo no? quindi è proprio importante in questo lo chiediamo a voi no? come siete stati, eh, come state adesso rispetto a tutti i segnali di malessere che sia diciamo, di tipo psicologico ma anche proprio a volte dal corpo no? Io mi, mi vengono in mente mentre parlo con te le, le famose psioriasi no? oppure eh, appunto dei, dei segnali che il corpo dà Ah. Mm. esatto quindi insomma sì, sì. il panorama può essere molto, molto ampio e per certi versi anzi a me verrebbe da dire che invece di colpevolizzarci se ci rendiamo conto che un'emozione critica che pensavamo di aver affrontato e risolto è tornata ehm, questo è quasi confortante per certi versi no? perché è vero, è fastidiosa è faticosa se sto male proprio in quel modo lì Probabilmente perché quella è l'emozione che è sicura sì. di colpirmi al cuore, è sicura di attirare la mia attenzione. Ehm, il fatto che si ripresenti in realtà mi, mi dà la possibilità di scoprire qualcosa in più su come sto dentro questa emozione. No? Magari sì. ci viene da colpevolizzarci o da distrarci, però questo un po' ci impedisce se non affrontiamo queste emozioni critiche sì impediamo in realtà a noi stessi di acquisire consapevolezza, strategie di gestione, esattamente perché sì. abbiamo visto tante volte nel lavoro come se riusciamo a stare dentro le emozioni critiche, queste un po' si attraverano. Sì, ehm? sì. Sì, più in realtà diamo voce, no? Un po' come a qualcuno che, come dire, scalcia e grida, più gli diamo la possibilità di trovare uno spazio di dialogo e più i toni sicuramente riescono ad abbassarsi un po', no? Sì, e in qualche modo poter affrontare di nuovo questo disequilibrio creato da una situazione nuova ma che si manifesta in una maniera che è un po' una vecchia amica, no? È un po' la nostra ansia, la nostra certo. depressione, la nostra rabbia, poterla riaffrontare ci può permettere di trovare un altro pezzo di equilibrio, di fare un altro passo, me un me altro passaggio. Come un percorso, no? Dove ogni sì. volta che vado in crisi, ogni volta che succede qualcosa di importante che mi fa andare in crisi, io posso riaffrontarne un altro pezzo, sistemarne un altro pezzo, mettere un altro, ma un altro mattoncino, insomma, come certo. la vogliamo immaginare. Quindi, anche se noi siamo qui per questo oggi, questo è il nostro nuovo tema che speriamo appunto vi coinvolga durante la settimana, siamo qui per, per parlare insieme a voi di tutti i segnali di malestere che possono essere stati vissuti in questo periodo, anche chi non li ha vissuti. Ehm, ci rendiamo conto che magari può essere un tema un po' delicato, quindi avete ovviamente sia la possibilità di condividerlo, di condividerlo pubblicamente sotto le varie eh, immagini e suggestioni che manderemo durante la settimana, sia privatamente alla nostra mail ovviamente, esatto. no, perché magari qualcuno si sente un po' più in difficoltà eh, quindi se secondo me, eh, sì. me l'idea di condividere pubblicamente forse può anche aiutare gli altri infatti a dire va bene ok allora c'è anche qualcuno c'è anche qualcun altro, anche qualcun altro bene, no? No? non Vabbè, sono solo io che ho l'ansia quello che scrive qualcun altro certo. che lo mette a disposizione pubblicamente in okay. maniera generosa mentre invece in effetti tanto noi un rimando lo diamo sempre a tutti Mentre invece se ho voglia di prendermi proprio un po' di tempo in più per dire come, sono, come mi sono sentito, cosa ho pensato, come ho provato a gestire queste emozioni, cosa ha funzionato, cosa no e si vuole avere un parere, un rimando, un confronto un po' più corposo, allora la mail probabilmente o il messaggio privato è meglio, è più indicato. Bene, dunque, quindi se ci volete parlare delle vostre esperienze rispetto ai segnali di malestere che avete vissuto, che noi qui insomma abbiamo dato degli spunti, no? abbiamo parlato di insonnia, abbiamo parlato di stomaco chiuso, di ansia, di rabbia, di umore oscillante, però poi chissà, no? dopo magari ci potrete raccontare meglio voi, e potete farlo eh, o privatamente alla mail ehm, eh, aiutami alla kickdayquarantine.com <ride> Esatto. E, oppure eh, direttamente qui sotto il video seguendo le varie storie che pubblichiamo durante la settimana e se preferite usare l'hashtag quello di questa settimana è contento sì. quindi c'è anche quest'altra possibilità va, va bene, bene grazie della chiacchierata Elena okay. allora ti saluto e continuiamo comunque a sentirci poi per mandare altre proposte di stimolo durante la settimana sì. E per rispondere a chi ci scriverà, va bene. A presto.